Grazie Presidente. Sì, devo intervenire perché il um, consigliere Figliomeni dovrebbe sapere che abbiamo tenuto una commissione lavori pubblici proprio sui riscaldamenti ERP, organizzata da noi, ma... Dove Io ho detto chiaramente che eh, mentre noi organizzavamo era arrivata anche la sua richiesta eh, per una commissione e siccome il tema è molto sentito e sappiamo benissimo che ci sono dei disagi mh, negli immobili ERP sui riscaldamenti, abbiamo fatto subito questa commissione dove erano presenti diversi cittadini, soprattutto del quinto municipio, anche eh, consiglieri, c'erano presenti assessori del municipio. Insomma, gli uffici eravamo in tanti. E, mh, cosa voglio dire? Mh, stiamo lavorando sui riscaldamenti ERP, al, già alcune caldaie sono state accese. La problematica è che ci sono caldaie vecchie di 50 anni, lo devo dire mai nessuno ci aveva messo le mani sopra, mai nessuno aveva pensato di cambiarle e quindi eh, stiamo provvedendo a cambiarle, su 12 già siamo in sostituzione su più della metà il problema è che quando cambi la caldaia scoppia magari il tubo come è successo ad esempio a Via Pisino dove è eh, montata la caldaia sono scoppiati i tubi e sono scoppiati i tubi anche nel sottofondo stradale quindi a questi si aggiungono altri lavori oppure ad esempio eh, non, eh, i bruciatori non partono oppure scoppia eh, le, la pompa insomma, che porta l'acqua eh, questo perché è un parco vetusto e quindi eh, noi sappiamo bene che eh, ci stiamo trovando di fronte a questa difficoltà che comunque insieme all'assessorato, eh, con l'assessora Meleo alle infrastrutture sempre presente, ogni giorno ci manda un report, gli, ehm, sono tutti attenzionati su questo problema, i tecnici del Dipartimento Simo tutti i giorni lavorano insieme alla ditta che chiaramente ha in appalto il servizio. La votazione sarà no ma io l'ho motivato il perché, perché ci stiamo sopra, ci stiamo lavorando, ci sono i tecnici, venite al Simu, chiedeteci invece di fare qui magari così, eh, ordini del giorno, la mia porta della commissione è sempre aperta, la commissione dei tecnici del Simu è sempre aperta. Grazie.